Qual è il momento migliore, il momento giusto per investire nel settore immobiliare negli Stati Uniti d'America? In questo video ti spiegherò più che il momento giusto, il processo giusto. Una delle domande più frequenti eh, è... Qual è secondo te il momento giusto per poter investire negli Stati Uniti d'America avendo degli alti guadagni, avendo dei profitti, ehm, avendo maggior sicurezza? Quello che in questo video voglio trattare oggi è eh, l'esperienza personale di 12 anni di investimenti negli Stati Uniti d'America ma soprattutto degli ultimi tre anni. Il momento giusto, voglio essere sincero e magari anche pignolo con me stesso, in Florida estate tutto l'anno quindi al contrario di quello che si può pensare l'alta stagione in florida inizia a novembre e finisce ad aprile quindi se questa è l'alta stagione capite che c'è più richiesta e quindi quando io devo vendere un immobile sicuramente in questo periodo è meglio ma quando lo devo comprare, non devo cercare di comprare in questo periodo quindi sarebbe bene acquistare l'immobile da maggio ad ottobre perché c'è migliore eh, c'è minor richiesta di acquisto partiamo da questo punto fondamentale quindi in florida c'è questo step in florida solo in florida perché credetemi in altri eh, posti io adesso sono ad esempio a los angeles stiamo investendo eh, con grandi risultati a cleveland eh, eh, a cleveland ad esempio se posso dirvi la nostra esperienza eh, personale il momento giusto io oggi non acquisto case da ristrutturare da novembre ad aprile perché? perché proprio le persone di Cleveland, New York, Chicago in posti dove voi immaginate in inverno si raggiungono, si raggiungono temperature di meno 20 gradi vanno a vivere in Florida ok? chi può permetterselo va a vivere in Florida e di conseguenza perché non compro a Cleveland durante questo periodo? perché quando c'è quella temperatura c'è neve c'è sempre neve ok? Quindi se dovessimo ristrutturare esternamente un immobile o il tetto è impossibile. Quindi durante l'inverno a Cleveland cerchiamo di acquistare immobili che non hanno tante ristrutturazioni da fare e se avete seguito altri video sapete che uno dei nostri punti di forza è proprio invece quello. L'americano medio non ama comprare un immobile dove deve utilizzare del tempo per poterlo ristrutturare, è una questione più forte, più forte, più forte di loro io all'inizio mi chiedevo ma perché, ma perché, ma perché, non me lo chiedo più è così, punto l'americano preferisce spendere 50, 100 mila dollari in più però la stessa casa la vuole finita deve entrare, mettere i suoi mobili e vivere per noi invece che siamo degli investitori è esattamente il contrario perché Perché più problemi ha la casa eh, è meglio è per noi perché possiamo tirare il prezzo utilizziamo tante strategie, tante tecniche seguite il canale e vi prometto che vi dirò tutto se non in video già fatti in altri video questo è importante il momento giusto torniamo a, a bomba sul momento giusto il momento giusto non esiste perché perché come vi ho detto la cosa più importante il processo da utilizzare per poter far fruttare il proprio investimento è ehm, la cosa più importante lo step più importante è selezionare in primis il primo punto il primo punto più importante, l'area. Selezionate un'area, un paese e acquisite esperienza. Quando mi veniva detto tutto ciò, io dicevo: Ok, vabbè, ma la, la Florida è, è, gran, è, è grande, come faccio a selezionare un'area? Avevo torto io, avevano ragione loro. Da quando noi abbiamo preso dei paesi for Pierce, Port San Luisi, vicino Sarasota, Tampa, Orlando. Quando abbiamo preso e individuato dei paesini, ok, è stato fantastico, incredibile. Il tempo che utilizziamo oggi per selezionare un immobile, credetemi, è un decimo rispetto a quello che facevamo prima. Faccio un esempio. Per trovare un buon immobile io utilizzavo 10 ore un immobile. Oggi in un'ora io sono in grado di trovarlo. Perché? Perché quando mi arrivano... Uh, tramite gli avvocati, tramite i canali che noi utilizziamo mi arriva un immobile con uh, uh, great deal, grande affare uh, off market vuol dire che non è, uh, non è aperto a tutti lo possono vedere solo quelle che come noi hanno utilizzano questi, questi canali vedo il cap, so già dov'è praticamente quell'immobile so già se è un affare o non affare per noi perché affare, bisogna vedere cosa uno intende per affare io lo voglio comprare per ristrutturare e rivenderlo o lo voglio comprare, ristrutturare e affittarlo? Capite che c'è una grande differenza, è lì che io posso identificare, è un affare o non è un affare, perché? Perché se lo voglio acquistare, ristrutturare e metterlo in affitto, è logico che se sarà più vicino al mare, per noi è un affare ancora maggiore, che se invece io lo voglio acquistare per ristrutturare e rivenderlo. Perché è lo, la determinazione che si ha dal fare o non fare è il tempo che si tiene l'immobile finito di ristrutturare e rivenderlo. Alle volte qualcuno mi dice: eh, Ma l'ho pagato di meno. Quanto tempo ci è messo per venderlo? Un mese o sei mesi? Il tuo guadagno lo devi dividere per un mese o per sei mesi. Attenzione a tutto ciò! Quindi acquistiamo un immobile, zona, seleziona la tua area, diventa esperto di quell'area. Perché bisogna diventare esperto di quell'area? Perché in America molto più che in Italia, vengono utilizzati ad esempio i mezzi, i mezzi pubblici e se un immobile ha a poca distanza mezzi pubblici, quindi servizi, treno, bus, eh, plaza, i plaza cosa sono? Sono praticamente un insieme, un agglomerato di negozi con un immenso parcheggio per facilitare gli americani. In questi plaza molte volte ci sono Subway, McDonald's, Burger King, Panera Bread, Dunkin' Donuts, Starbucks, ci sono tutti questi eh, negozi proprio perché l'americano, eh, al contrario dell'italiano, 8 famiglie su 10 mangiano fuori, sia a colazione, sia a pranzo, che a cena. Quindi avere vicino casa questi punti di riferimento aumenta molto il valore sia di richiesta per l'affitto che eventualmente di vendita. Perché? Perché tante volte in una famiglia magari non tutti hanno la macchina e poter uscire di casa e andare a piedi a fare la spesa o a mangiare, eh, fare colazione, fare il pranzo, fare la cena eh, diventa un valore aggiunto di quell'immobile molto importante. Selezionare l'area, selezionare gli immobili, selezionare la cosa più importante per eh, identificare il business o il no business è il tipo di appartamento che io ho comperato, il tipo di casa che io ho comperato, lo devo tenere almeno 5 anni se voglio incrementare il guadagno percependo un capital gain importante perché vendendo lo stesso immobile dopo cinque anni avrò sì ottenuto un guadagno perché l'immobile acquisisce valore eh, di anno in anno ma la cosa più importante non vado a pagare le tasse nel momento in cui io lo vendo se avrò intenzione di venderlo perché attenzione quello che io oggi ho come esperienza personale è la certezza matematica che aumenta il valore dell'immobile ma se utilizzi giuste tecniche per migliorare l'immobile, ogni anno noi abbiamo sempre aumentato anche l'affitto. Non esiste un immobile che noi abbiamo oggi dove vi posso dire che l'anno scorso era 1.500 l'affitto e quest'anno è 1.400. No, non è possibile, perché nel momento in cui eh, aumenta il valore dell'immobile, ok, aumenta sicuramente anche il valore dell'affitto. Quindi questo è molto importante. Momento giusto? lo considererei più che il momento giusto lo step più importante è selezionare un'area specializzarsi su quell'area e avere una grande possibilità la grande possibilità di quando ti arriva l'immobile quando ti arriva eh, una mail con una descrizione di un immobile sapere già se fa a caso tuo o se non fa a caso tuo e dedicargli del tempo il tempo ricordate che è l'unica cosa che non apprezzo perché se tu oggi guadagni 100.000 dollari al mese devi suddividere per un'ora e quello è il tuo valore di quell'ora se tu ne guadagni 1000 dollari al mese è totalmente diverso, è proporzionato a quello che tu guadagni quindi utilizzare al meglio il proprio tempo creare un team, delegare, formare questo è un libro che io consiglio in italiano c'è questo libro consiglio e lui come Warren Buffett dice devi uh, trattare le persone che lavorano con te uh, dandogli tutta la formazione per diventare bravi come te ok? quindi devi formarli talmente bene da potergli permettere di andare via in qualsiasi momento ma devi trattarli talmente bene da tenerli legati a te quindi questo l'America mi ha insegnato e, ed è vero che è così quando ad esempio alcune delle persone che uh, hanno lavorato con me nell'ultimo anno ci hanno lasciato è semplicemente perché si sono voluti mettere in proprio perché se lavora con te qualcuno che è geniale e vede quello che stai facendo e vede che è possibile per uno come me che è arrivato dall'Italia non parlava inglese, non aveva soldi e sta realizzando delle cose grandiose capite che eh, se trovi il genio che è con te diventerà il tuo competitor va bene, va bene, il mercato americano è immenso quindi va bene tutto ciò Importante è chiudere questo video con un concetto fondamentale il momento giusto non esiste se sei determinato, se hai un obiettivo prendi tutte quelle che sono le informazioni, confrontati le credenze, ricordati, le credenze limitanti sono il punto più importante su cui devi lavorare arrivi in America, vuoi investire in America non avere la presunzione di sapere e capire solo perché magari hai esperienza in Italia l'America è un'altra cosa Vuoi guadagnare negli investimenti immobiliari negli Stati Uniti? Scordati del momento giusto, non esiste il momento giusto, esistono eh, tecniche giuste, processi giusti, specializzarsi su un'area, eh, specializzarsi su una tipologia, cosa so fare io meglio? Acquistare un immobile, ristrutturarlo e metterlo in affitto. Il passive income non ti dà magari eh, guadagni come eh, otterresti con una ristrutturazione, eh, rivendita o un flipping, sì, te lo dico anch'io, noi sui flipping abbiamo guadagnato anche il 40% il 50%, ma non è per tutti quel prodotto, perché noi avevamo, io, avevo, io personalmente avevo delle persone che mi mandavano, credetemi, 50 messaggi a settimana, e allora? E come sta andando? E allora? Come sta andando? Questa persona, ok, fatta così, non la posso cambiare io, non è per lui questo investimento, il trading, ecco perché il passive income è diverso, te a fine mese, quando c'è la scadenza, arrivano i tuoi soldi dell'affitto, pace bene, quindi capite che questo è il, è il punto importante per uh, investire con successo. Io quando parlo di investimenti, una delle cose che nei miei corsi dicevo sempre, guardate che la serenità è il prezzo maggiore che voi dovete ricercare un investimento se siete predisposti fatelo se questo investimento vi crea più stress eh, più svantaggi che vantaggi non, non esistono soldi al mondo che possono pagarti la serenità dormire sereni, stare sereni durante il giorno non dovete pensare un minuto della giornata oddio come andrà, eh, come starà andando È così e co non è per voi. Quindi il prodotto America è incredibile, a me le volte qualcuno mi, mi dice eh, ma eh, vorrei investire in America ma a me piace eh, andare a vedere l'immobile. Eh, ti sei già risposto, non investire in America, investi in Italia, in bocca al lupo per tutte le problematiche che avrai per percepire l'affitto, ma eh, non investire in Italia, ti sei già risposto da solo, quindi Momento giusto non esiste. Nel tuo lavoro, in quello che tu fai, se sei un investitore immobiliare, ancora meglio, se non lo sei e fai qualcos'altro, dimmi eh, cosa tu pensi del momento giusto nel tuo lavoro esiste un momento giusto nel tuo lavoro? Qual è il momento giusto? Come utilizzi questo momento giusto? Come cerchi di ottenere un vantaggio sfruttando il momento giusto? Perché ti ho fatto capire che negli Stati Uniti non esiste, in questa tipologia di investimento non esiste il momento giusto esiste un processo giusto da mettere in pratica per ottenere risultati. Sei un investitore immobiliare in Italia? Scrivi sotto il video quello che tu hai fatto per sfruttare al meglio questo eventuale momento giusto o se la pensi come me di utilizzare un'area di riferimento specializzarti su quell'area di riferimento dare tutto te stesso con il sapere che hai acquisito e ottenere migliori risultati un saluto da Los Angeles Giuseppe Cicorella